Grazie Presidente, no, ehm, prima di tutto una, insomma, la sicurezza che il primo emendamento era, era motivi appunto da non conformi a quelle, aggiungere quelle, la seconda riguardava quelle rientranti in materie, argomenti non rientranti le competenze di Roma Capitale e questo terzo invece riguarda sulla destinazione. Ecco. E, allora su questa va detto che invece dal, dal mio punto di vista già nell'emendamento 2 in un certo senso abbiamo... Come dire, precisato quelle che dovrebbero essere le attività, no? e eh, eh, quindi a, a, agganciare ulteriormente questo ulteriore onere di poi di doverle individuare, le altre competenze, di doverle trasmettere, potrebbe diventare anche oneroso per, per, per altre, le altre. insomma, per, per, per Roma Capitale. Ecco, è evidente che se eh, arrivasse una petizione che. Eh, No, che, che chiede una, un intervento no, costituzionale, è, è chiaro che quello insomma, è palesemente al di fuori no, delle competenze di Roma, di Roma Capitale, però eh, come dire, poi onerare anche l'amministrazione di dover prendere, trasferirlo, rigirarlo e tutto il resto, immagino anche l'attività degli uffici, anche per una questione di buon andamento, io insomma questo lo... Non li caricherei ulteriormente anche di questa attività, anche perché insomma è, è un istituto che stiamo introducendo adesso e magari diamogli anche il tempo di, di, di vedere la sua, la sua attuazione. Quindi eh, certamente è di buon senso, quindi per questo motivo eh, ci asterremo. Grazie.